Mi chiamo Vincendo, Vincendo Arnone, eh, sono un italiano presidente al Belgio, nato in Belgio, ehm, eh, sono presidente dell'associazione USEF, Unione Siciliana di e Famiglia e pure consigliere del Comitè di Sciolabò. Ho 44 anni, un figlio, una sposa... E tutto va bene. Tu sei nato, <ride> sei nato qui, Vincenzo? Sì, sono nato qui, eh, dunque, qui alla Louvière. Uh, il mio padre è italiano, dunque è nato in Sicilia, è venuto qui aveva 17 anni e la mia mamma è belga, nata nato in Belgio, veramente, di, di genitori belgi. A casa si parlava sempre in francese, dunque mia madre mi chiamava uh, Vincent, dunque da... Ah sei anni ho scoperto che mi chiamavo Vincenzo, era una, una, una, una sorpresa anche per me. Eh, veramente è arrivato così, stavo cercando qualche cosa, è arrivata una, una carta e c'era Vincenzo. Chi è Vincenzo? No, è qui Vincenzo, un Siamo venuti insomma, sulla questione, la settimana prossima ci saranno le elezioni anche in Italia, mm. qua insomma le, la dinamica del voto è un attimino diversa, però comunque riguarda anche ovviamente la comunità italiana all'estero anche dalla tua, dal tuo punto di vista, da quel dal tuo punto di osservazione, com'è com la situazione. C'è cioè, partecipazione? Ce n'è poca? Penso personalmente che ci, ci sarà poca partecipazione delle persone, dell'italiano di seconda generazione. Gli, gli italiani di prima generazione che sono arrivati qui, che sono italiani, che più anziani. Loro voteranno, ma penso che quelli più giovani di seconda generazione, personalmente non sento l'interesse che hanno per la politica italiana, eh, forse non sarà tanto, la partecipazione sarà poca, poveramente poco. Okay. Secondo te come mai? Eh, perché eh, il fatto che la, già uno deve essere interessato alla politica e dopo... Eh, la politica italiana per mi includo mi sembra troppo distante e eh, non, ci, non ci sentiamo un in, in interesse a, a, a partecipare a questo tipo di eh, di elezione o di, di essere al corrente di quello che succede nella politica italiana le persone che sono sulle liste non le conosciamo, non sappiamo per chi votare. A volte persone neanche conoscono i partiti. Infatti noi sentiamo la politica italiana con i consolati e con l'ambasciata. Noi in Belgio sono con loro che discutiamo e quando la politica italiana dice che non vuole più investire nella comunicazione con gli italiani all'estero, allora sì, c'è un problema. E dunque se decidono di chiudere un consolato, come hanno fatto prima alla rughiera c'era un'antenna un consolare o un'antenna consolare, L hanno chiuso, ma tutti quelli di la rughiera hanno dovuto andare a Charleroi e non è tanto facile per chi non sa guidare, per chi è, non sa muoversi, è, è un, un problema. Per, per queste lezioni dunque tutti le persone iscritte all'Aire hanno ricevuto le, le schede di, di voto dunque uno almeno si può chiedere che cos'è e può trovare uh, più, di, più informazione c'è bisogno del, dell'impegno di, di questa persona a, a volere capire e a, a scoprire che cos'è la politica italiana Comunque tu alle elezioni voterai? Sì, sì, voterò. È già votato. Come dire quanti italiani ci sono alla Louvier? Alla Rubiera eh, dunque sono un po' più di 8.000 eh, che rappresenta il eh, 10% della, della popolazione della Louvier che sono quasi 81.000. <coughs> il bisogno di, di rappresentare gli italiani... Eh, quello che vivono all'estero c'è bisogno perché il legame con il, il cittadino che sta in, It in Belgio, dunque eh, all'estero e l'Italia continua, c'è sempre bisogno di... Che, se sei italiano, sei italiano e dunque hai bisogno di essere eh, in contatto con l'Italia. Eh, ci sono tanta gente che, che vogliono che questo tipo di, eh, di, eh, di tradizione, folklore, cultura, eh, che hanno ricevuto dall'Italia, continua e perdura qui. Si fa la festa della Paifana, noi facciamo eh, le, le rappresentazioni teatrali in Siciliano, per esempio, e c'è molta gente che Dunque, venga. Okay. Le associazioni che vogliono eh, fare la trasmissione della, della cultura italiana o regionale ci sono e forse hanno qualche volta bisogno dell'aiuto o del non coordinamento dell'aiuto del, per essere presente e, e conosciute e Tradizione traduzioni eh, perdurano perché uno la trasmette e hanno sempre bisogno di cose basiche che sono tirate dal, dall'Italia, venuto qui e che rimangono lo stesso per.. Eh, perché sono trasmesse di, da, da genitori ai figli e così va. E per chi ha la possibilità di tornare eh, in, in Italia e mostrare ai suoi figli do, dove è cresciuto o dove eh, i nonni sono cresciuti è, è sempre un, un passo eh, importante per il ricordo di, di quello che era e da dove si viene.